usciti un po' fuori dal tema insomma qui parliamo del, dei lotti industriali comprensorio a Dragona eh, che il Comune di Roma eh, dà eh, in gestione a dei prezzi che erano invariati dal prima del 2000 eh, semplicemente questo emendamento vuole adeguare questi eh, importi lasciando comunque degli importi molto più bassi dei canoni di mercato eh, perché appunto, stiamo parlando di una revisione che forse andava fatta già eh, qualche consolidatura fa. Eh, si è parlato prima di non aumentare le tasse ma il Comune di Roma eventualmente deve anche cercare di quando dà eh, propri beni in affitto, in gestione, in vendita eh, a dei canoni e dei prezzi eh, non eh, ridicoli o irrisori Altrimenti come dire, eh, i servizi non ne giovano e questo è un caso di questi. Quindi semplicemente si tratta di un adeguamento, lo trovate nelle premesse, tutta la storia che ha portato a questi costi che sono parte eh, appunto, oneri concessoria e in parte insomma, sono. Eh, eh, Portano al prezzo eh, di, era di 10,37 euro. E Oggi sono stati adeguati a 15 o 20, a seconda che siano rispettivamente aree artigianali o industriali. Grazie.